con una forte perdita c'è cioè adesso la volontà da parte del ambiente in qualche modo di risollevare la situazione si può fare però sicuramente non è semplice. Allora facciamo un attimo di chiarezza perché questa conferenza stampa o meglio questo incontro con voi giornalisti l'abbiamo chiesto in maniera congiunta sia io come Presidente della provincia che il commissario liquidatore, il dottore Enzo Petrosini. Perché? Perché dovete sapere che soltanto il primo gennaio del 2017 noi siamo riusciti, dopo che eh, il TAR delle imprese Napoli aveva, come dire, ecco, insomma, imposto all'allora amministratore delegato dottor Capo imposto le dimissioni noi solo in quell'occasione siamo riusciti dopo ad avere come dire, il cartaceo e a renderci conto di come la situazione era nella realtà e parliamo di un arco temporale che va dal 2011 al 2016 quindi deve essere chiaro questo per cui noi solo dal 1 gennaio 2017 siamo riusciti a capire in questa grande pentola cosa bolliva cerchiamo di essere sintetici ma anche di spiegarci per bene e credo che ricordate tutti che il primo eh, compito che ho tentato di risolvere è stato quello di mettere come amministratore delegato al vertice di ecoambiente una persona di grande spessore. Una persona al di sopra delle parti, una persona che veniva dalla magistratura e eh, eh, ancora prima eh, fu interpellato un altro magistrato che rifiutò l'incarico, dopodiché noi ci siamo rivolti alla dottoressa Rossi, Era un anno buono e per quanto dispone la legge la dottoressa Russo ha portato avanti la, eh, la situazione conoscitiva di ecoambiente e soltanto grazie alla dottoressa Russo siamo venuti a conoscenza di come era la situazione contabile amministrativa della società e credo che tutti quanti voi ricordate perché è storia, è storia recente che sono partiti ben 25 avvisi di garanzia attualmente di quegli avvisi di garanzia ci sono stati dell'invia giudizio e quindi già questo come dire, non depone bene per questo arco temporale che è stato indagato nel cioè, 2011 non so. ora io non voglio assolutamente entrare nel merito delle questioni giudiziarie perché non mi interessano insomma ma è soltanto subito dopo quando abbiamo avuto la certezza matematica analizzando i conti 2014, 2015 e 2016 tre bilanci negativi per cui non c'era altro da fare che portare, che portare il cartaceo e chiedere la nomina di un commissario guidatore quello che abbiamo fatto il commissario guidatore ha accertato tutto quello Prima di tutto ha sposato la causa, perché diciamoci che certamente non era, non era una causa, non era, non era una, una cosa semplice e non è ancora una cosa semplice per eh, la situazione di difficoltà ancora economica che vive Ecoambiente. Però rispetto a tutto quello che era stato, eh, che è stato trovato dal 2000 11 al 2016, oggi dopo due anni di lavoro, perché io metto nel conto il 2017 e il 2018, oggi abbiamo una società, grazie prima alla dottoressa Russi e poi al dottor Enzo Petrosi, che può guardare con fiducia il prossimo futuro, cioè nel senso che oggi al di là della perdita c'è sicuramente una prospettiva di rilancio di ecoambiente perché la ditta la società adesso sta attraversando un periodo per portarla a un bilancio in, in, in pareggio ecco, l'opera meritoria del, prima della dottoressa Russo e poi del dottore Petrosini è proprio questo che cioè siamo passati finalmente non soltanto alla conoscenza reale dei dati economici, dei bilanci ma siamo passati da una situazione estremamente negativa a una situazione che già dall'anno prossimo sarà una situazione di bilancio perfetto, di bilancio perlomeno negativo. La, la, la, eh, sì, la, la prospettiva è il bilancio alla pari prossimo. Io Sì, la prospettiva è pareggiare il bilancio. Se noi non avevamo la possibilità, perché c'è stata negata, negata l'impossibilità di accedere eh, ripeto, 2011, 2016, 2014, 2015 e 2016, di accedere di conoscere letteralmente i bilanci, come potevamo mai, mai fare un piano industriale, rilanciare la società e adeguare necessariamente le tariffe? Perché è, è, è, questa, è questa la storia. Indipendentemente, poi, ripeto, io non faccio il non sono non sono un magistrato, non mi interessa, cioè nel senso che poi la, la, la magistratura farà il suo percorso e, e, e sapremo che cosa, che, di quali reati, se sì, sì, si sono macchiati di reati, insomma, però certamente il primo compito nostro è stato quello di eh, analizzare quello che c'era da analizzare, portare, conoscere necessariamente a quanto ammontavano le perdite, perché quello che è strano, insomma, poi facciamo anche qualche considerazione, che conviene sa bene, sapevano bene, come lo sappiamo oggi, il portafoglio clienti da chi è formato. Se io conosco il portafoglio clienti, devo necessariamente conoscere mese per mese, giorno per giorno entrate e uscite, vabbè scusa, eh, adeguare le tariffe significa comportare un rincaro anche per quanto riguarda il costo ultimo sul cittadino e soprattutto durante questo percorso di risanamento la raccolta sarà comunque garantita così come anche per quanto riguarda la dotazione lavorativa in seno ad Ego Ambiente questo posso, possiamo tranquillizzare un po' tutti oppure no? no? Ma grazie per la domanda, mi date, anche, mi date anche la possibilità di ringraziare gli operai eh, io li devo, devo, devo ringraziare tutta la forza lavoro, tutto il capitale umano di Ego perché loro in una situazione eh, come dire, insomma, di, di, di, di difficoltà massima hanno continuato a prestare la loro attività lavorativa. Fatemi ringraziare anche i sindacati, perché da questo punto di vista i sindacati ci sono stati vicini. Beh, hanno coadiuvato il lavoro politico anche al lavoro... Cioè, insomma, sono stati c'è stata, stata sempre un'ottima un un intesa, quindi grazie per la domanda, mi dai la possibilità di ringraziare gli operai dal 2014 io li ringrazio sempre, sem sempre per la prestazione sì ma questa è una storia che va sicuramente valutata e che nel nuovo piano industriale sarà valutata ma tenete, tenete conto che noi per quattro anni diceva bene l'amministratore unico, il commissario liquidatore, il dottore Petrosi, non c'è stata, stata data la possibilità, non soltanto di leggere, ma di capire come bisognava come dire, intervenire per bilanciare. Ma, Però, ma può darsi pure che non ci sia il rincaro, eh? può darsi pure che non ci sarà il rincaro. Perché? Per un semplice motivo, perché nel piano industriale, voi sapete bene che tra l'altro c'è anche... Eh, eh, tutta la legge sul ciclo integrato dei rifiuti anche per quanto riguarda la regione Campania ci sono delle modifiche che devono essere apportate per cui anche sul problema della tariffa bisogna aspettare un attimo per capire se va adeguata o, altrimenti, o può anche essere lasciata invariata. Sì, in realtà, premesso che io mi sono insegnato a fine marzo del 2018 e in questi due o tre mesi di, di attività ho profuso tutto il mio impegno affinché venisse approvato il bilancio del 2017, basti pensare che gli ultimi tre bilanci, 14, 15 e 16, sono stati approvati a marzo del 2018, quindi questo vi fa capire l'attività posta in essere e quindi diciamo che siamo, ci siamo messi in gareggiato da un punto di vista di rendi contazione di quella che era la situazione economica e patrimoniale della, della società. Eh, il bilancio ha, insomma, ha comportato il risultato di una perdita di 2 milioni di euro e diciamo che l'elemento fondamentale è il mancato adeguamento della tariffa. Basti pensare che l'ultima tariffa approvata per l'attività che venne posta in essere all'impianto di Battipaglia è stata approvata nel 2012, poi del 13, 14, 15 e 16 nessuna traccia e alla fine il mancato adeguamento, perché alla fine i costi che la società sostiene, oltre a quello dell'impianto di trattamento del differenziato, tutti i costi posti, eh, sostenuti delle discariche di paraporti, sardone, dei costi discariche. Ovviamente, sono tutti i costi che la società sostiene e che di fatto devono essere commisurati e quindi ribaltati. sui cioè 158 comuni che noi serviamo della provincia di Isabella. Eh, innanzitutto ha comportato la messa in liquidazione della società perché gli ultimi bilanci approvati, ripeto, 14, 15 e 16 a marzo del 2018, che hanno comportato una perdita negli anni ha comportato il patrimonio netto negativo e di fatto la messa in liquidazione della società che è una liquidazione un po' atipica perché io oltre alla fase della post liquidazione devo garantire anche la continuità del servizio perché essendo un servizio pubblico quindi di fatto svolgo anche attività di gestione alquanto insomma, molto come dire, impegnative per garantire ovviamente la missione della società che è quella di servire 158 comuni della provincia. Noi diciamo che innanzitutto in questi 5-6 mesi ho svolto un'attività di saldo e stralcio con i fornitori che ha comportato un risparmio per l'azienda di circa 750 mila euro in 4 mesi. E stiamo, stiamo diventando una società un'altra volta credibile nei confronti dei fornitori in quanto rispettiamo le scadenze e i pagamenti di tutte le attività che poniamo in essa. Quali sono le prospettive? Le prospettive, almeno la nostra, quella indicatemi, è quella di cercare di portare di nuovo la società in Austria, cioè nel senso di rimetterla, eh, ci sono tutte le condizioni perché eh, ripeto. Se alla fine tu arrendi conto dell'anno, sostieni 100, questo 100 lo devi ripartire ovviamente per i comuni per i quali tu hai offerto un servizio. Se alla fine nel corso degli anni non c'è stato mai un adeguamento della tariffa in quanto ovviamente i bilanci non approvati e si continuava ad applicare una tariffa di 140 quando poi alla fine i costi superavano, è, è, è ovvio che... È ovvio, sì, eh, stiamo lavorando per adeguare la tariffa rispetto ovviamente al rendiconto del 2017 e quindi cerchiamo di insomma, iniziare un percorso normale.